Hanno chiuso Atlantide, uno spazio di cultura LGBT a Bologna, e pochi giorni dopo hanno chiuso la Ex telecom un'occupazione abitativa che sopperiva alla mancanza di alloggi popolari in città, entrambi sgomberi violenti effettuati dalla questura. Che cosa sta accadendo a Bologna e soprattutto che cosa sta accadendo in Italia? Perché da una parte vediamo una criminalizzazione crescente di spazi di auto-organizzazione sociale e culturale, e una criminalizzazione crescente del dissenso, che sia dissenso all'interno del Partito Unico del Governo o dissenso all'interno di un Parlamento che si vorrebbe ridotto a mero strumento di ratifica delle decisioni dell'uomo solo al comando. Eppure dall'altra parte vediamo, soprattutto a livello europeo, una grandissima vivacità della cittadinanza attiva e dei movimenti, in paesi come la Spagna ma non solo, una vivacità che spesso non si fa remore di concorrere e conquistare il potere politico. Ma perché quindi a Bologna chi occupa casa viene sgomberato, mentre a Barcellona chi occupa casa, Ada Colau, diventa sindaco della città più ricca di Spagna. E che cosa ci può dire questo per il contesto italiano? Ne parliamo oggi a Bologna con Stefano Bonaga, filosofo bolognese e già assessore e consigliere comunale, con Elish Schlein, eurodeputata uscita dal PD assieme a Pippo Civati e con Gianmarco De Pieri, attivista, imprenditore, animatore dell'esperienza del TPO e di Labà e che ci ospita oggi a casa sua. 26 processi sì, di loro tutti assoluti, 26, cioè. hanno creato tanti di quei posti di lavoro. No, no. Sì. Però è un po' Questa è la... La, la contraddizione Vai. di cui possiamo anche no, un, po', un, un po' parlare, perché da un lato vediamo una grande apertura a livello europeo. No? Da... Sì da Silisa, poi ne parleremo un po' più in dettaglio, a Colby, a Lebo e senz'altro questi eventi di Spagna. Però Dall'altro siamo di fronte a una criminalizzazione del dissenso, laddove il dissenso non è semplicemente il dissenso radicale, ma anche un minimo scattamento da questo pensiero unico di una grande coalizione de facto che governa l'Europa di, di questi ultimi anni. Il fatto che noi siamo qua oggi a casa, a casa tua è anche un segno insomma, di questi tempi. Tu magari per iniziare ci puoi dire un attimo perché siamo venuti, venuti a casa a trovarti? Beh, siete venuti qua innanzitutto perché non posso muovermi da questa casa perché da mh, circa un mese sono in misura restrittiva della libertà con due dispositivi correnti e i miei legali dicono che esclusa l'antrangheta e la mafia non c'è alcun altro cittadino in Emilia-Romagna che abbia due dispositivi di questo tipo in essere contemporaneamente. Eh, il primo che... Il controletto fra di loro tra l'altro. Contrariamente del loro, perché per il primo io non dovrei essere qua, cioè dovrei o potrei essere in qualunque parte del mondo tranne che a Bologna, quindi un divieto di dimora che mi è stato conferito con diciamo, un meccanismo anche teatrale eh, importante, per il fatto che io il 18 giugno di quest'anno, 2015, ho partecipato a un picchetto sociale, cioè un picchetto pubblico di difesa eh, del diritto all'abitare di una quarantina di, di cittadini della nostra città che sono stati quel giorno, 18 giugno, buttati per la strada, senza aiuto uh, delle assistenti sociali, senza alcun tipo di mediazione. Punto. Fatti per l'amente rilevanti o. Oh. Il secondo caso, che invece diciamo, contraddice il divieto di mora e mi obbliga a dimorare <coughs> quindi due dispositivi ontologicamente incompatibili, come sto citando una frase scritta del giudice di sorveglianza, eh, ontologicamente incompatibili è, è, è dovuto al fatto che il 18, sempre questo numero che torna, di ottobre eh, ho partecipato eh, attivamente alla manifestazione di protesta contro l'occupazione del centro storico da parte di Forza Nuova che è una struttura assolutamente antidemocratica e ben qualificata eh, dentro la destra sociale a seguito di quella partecipazione sono stato imputato delle peggio cose e in questo momento sono in, in, in, in arresti domiciliari in realtà, questo per fare un passo G più, credo che questa attitudine a contenere, a limitare, a, a reprimere sia un po' più diffusa no? a Bologna e un po' in generale in Italia. Cioè vi è la tendenza da parte della, dei poteri, dei, dei territori, a, a limitare la possibilità che la società contratti, organizzi, prenda spazio laddove proprio questi poteri creano molto. Ma questo perché? Di Pochi giorni fa lo sgombero di Atlantide, che è un altro spazio storico di Bologna, non è una novità, sono anni che spazi di autogestione a partire dal Teatro Valle due anni fa vengono sgomberati e vengono chiusi, non soltanto a Bologna, ma a livello italiano. Perché fa così paura questa autoorganizzazione, questa autogestione, questa cultura libera da, dal basso? Secondo me il problema di fondo è la crisi della politica, cioè una, um, a un pieno del novecento si è sostituito un vuoto, un vuoto clamoroso, uh, cioè, da questo punto di vista io parlerei addirittura di fine della politica, nel senso che um, quella grande mediana che separava sinistra e destra e attorno a questa costruiva pro pro pro progetti di governo antitetici ma dialettici è crollata, uh, è crollata uh, lasciando un vuoto clamoroso nei temi di offerta politica, ma dall'altro chi è rimasto su quelle, su quelle poltrone ha un atteggiamento di non comprensione della società, delle nuove forme dell'organizzarsi nella società, per la società e tende a ehm, interpretare questa non capacità di capire nella forma più stupida, ovvero chiudere la parola e la bocca a queste realtà E anche tu da un certo punto di vista vieni da una storia di dissenso diciamo, la tua, il tuo battesimo di fuoco politico che poi ti porta al Parlamento Europeo viene con un dissenso interno al Partito Democratico alla campagna Occupy, Occupy PD mm. il passo successivo è stato di lasciare il partito e andare a andare, con, con Pippo Civati, con Possibile, quindi Beh. come filerazione un po' a questa crisi della politica di cui parlava Gianmarco? Questo è proprio il punto centrale, eh, chi come me aveva occupato contro le larghe intese non ha potuto che andarsene nel momento in cui sono le larghe intese a occupare il Partito Democratico è verissimo, c'è una grande confusione questo ha provocato un restringimento no, eh, dell'area de, de, de la maggioranza oggi come diceva bene Gianmarco, la maggioranza oggi non si sente rappresentata, noi parliamo in una città in cui alle ultime regionali una città con questa storia, con questo tipo di tessuto sociale, ha votato il 40% degli aventi diritti: diritto 37. Eh, 37 a livello regionale, in città il 39, quindi siamo lì ecco, questo è stato definito un dato secondario dell'attuale premier, io già allora eh, mi dia di fuoco durante questa dichiarazione perché vuol dire non avere proprio la percezione della realtà, è una politica che ormai si parla e si confronta soltanto nel palazzo, con nessuna capacità né di eh, interpretare queste nuove spinte che si muovono nella società né con interesse a farlo, perché la risposta è a interesse a vincere. Quindi a noi interessa di coloro che ancora vanno a votare eh, avere la maggioranza. Ecco, davanti a questo è evidente cosa succede, che si dà un divieto di dimora a chi ha sempre eh, combattuto eh, per il diritto della casa, per un diritto sacrosanto alla casa e al contempo non ci si rende conto che queste realtà stanno sopperendo a delle mancanze gravi da parte del governo e delle amministrazioni locali. Il ballone di, di, di, di ottimismo che ci può essere concesso è anche... E anche questo, se da un lato c'è questo Moloch destra-sinistra che criminalizza, che chiude spazi all'alternativa, che rappresenta un partito, un partito unico, prima ancora che un pensiero, che un pensiero unico, dall'altro lato vediamo invece uno straordinario attivismo proprio della cittadinanza e delle forze sociali a livello europeo. La Spagna è l'esempio più chiaro, ma non è l'unico esempio, dove non è solamente Podemos, ma sono i tanti comitati di cittadinanza che a Barcellona, che a Madrid, che a Saragossa, che a Cadiz, sono riusciti a riprendersi le città che, che manifestano una nuova soggettività auto-organizzata, una nuova cittadinanza attiva potremmo dire, che è un tema su cui so, ti sei speso parecchio Stefano. Io rilevo il fenomeno dell'impotenza del potere, cioè non c'è nulla in questo momento che il potere costretto a promesse a cui fanno d'altra parte riscontro la delusione perenne dei cittadini. La delusione disattiva vuol dire disincanto e rifiuto non tanto dei delegati ma della delega, perché quando una regione vota il 37% che votavano durante questo, vuol dire che so che posso dire, da, nominare chi voglio non, lei, cioè che non mi che non cambierà nulla. E nel stesso tempo, questa è la mia ossessione, di di una politica fondata sulla rappresentanza, che è nata 250 anni fa società stratificate rappresentabili, la società non essendo più rappresentabile, se invece diviene viene diciamo, instigato dall'ideologia dominante mediatico-politica che tu hai questa prestazione di scegliere il tuo rappresentante al medio e poi hai finito il tuo compito, nella mia battuta pagare, votare, sperare non si va avanti ora le persone più sensibili e anche i movimenti più intelligenti reagiscono a questa impotenza naturalmente reagiscono all'interno della loro forza che è ancora molto limitata perché ciò che domina diciamo, l'ideologia generale è che il cittadino deve essere accontentato il cittadino cliente il cittadino consumatore tra c'è l'offerta politica che è un linguaggio dal supermercato ti faccio la mia offerta politica non la voglio fare lunga, o si cambia questo paradigma e bisogna contattare i cittadini per dire, come dire, voi potete, podemos, ma ancora di più voi potete, E quello che si può, la potenza non è misurabile a priori, si esercita, io non lo so quanto salto in alto se non prova a saltare, io non so quanto può la cittadinanza se non viene messa in condizione di esprimersi, il presentarsi, poi ho finito, il presentarsi vuol dire proprio cosa posso rilevo banalissimamente che il paradigma di tutte le rivoluzioni indipendentemente dal fatto che fossero sanguinose o meno è cosa possiamo non di che cosa abbiamo bisogno a chi ci dobbiamo affidare e dicevo, ai bisogni in qualche modo cerca di rispondere la società rappresentativa che non funziona peraltro e non risponde neanche ai bisogni non si occupa della potenza del sociale e tutti i segnali della potenza del sociale vengono visti non solo semplicemente illegali, ma come trasgredenti il modello della fiducia e della rappresentanza. Certo, però è vero che diciamo, no, Che un paradigma, quello del novecento, del novecento del secondo millennio, è finito e siamo in attesa del nuovo, no? Però è vero che secondo me questa cosa va celebrata con attenzione tra di noi che però vi è una riscoperta generosa e molteplice del voto in Italia e in Emilia è vero che c'è questo crollo della partecipazione però se non siamo provinciali cioè vincolati a guardare casa nostra solo da casa nostra e guardiamo quello che accade in tutta Europa, cioè dalla Repubblica Ceca alla Spagna, dalla Grecia um, all'Inghilterra ma anche alla Germania, come paese che citiamo troppo poco in realtà vi è uh, la ricomposizione di Uh, due tipi di approcci alla politica che sono stati finora drammaticamente separati, cioè il fare rappresentativo e l'agire di movimento. Tradizionalmente questi mondi sono stati separati, tant'è che da una parte si banalizzava diciamo, l'agire sociale in quanto sì, sì, sì. alla fine della fiera non avrebbe portato il successo, ma, cioè, ovvero l'ingresso nel palazzo, e dall'altro canto, i movimenti, storia a cui appartengo la mia, il mio contributo l'ho sempre speso lì, considerava il voto una variabile dipendente dei conflitti o qualche volta addirittura una cosa inutile. No, io... In realtà, se guardate, sì, se se guardate fare... quello che sta avvenendo Vabbè. in questo momento, che vi è una gigantesca ripresa del terreno elettorale, cioè non vi è più una separazione tra movimenti certo. sì. e istituzioni. Qual è la grande novità? Che dentro questa crisi del secondo millennio tra, de, della politica, la politica finora ha risposto passando, ritornando al contrattualismo. Avete notato quanti offerenti politici si candidano sulla base di contratti? No? è una cosa certo. che sta tornando potentemente dappertutto, a sinistra e sì. a destra, no? i contratti agli gli elettori no? sì. e questo dà ragione perfettamente a, a, a Stefano ma dall'altro invece, e questa è una tendenza secondo me straordinaria che dobbiamo avere, eh, di cui dobbiamo avere cura e portarla veramente all'attenzione della nostra discussione è che si è rotto questo processo di separazione tra soggettività di movimento e organizzazione della rappresentanza sì. perché? Perché tutti abbiamo capito che il problema non è rappresentare ma governare in modo diverso. Sì. E allora agitare sempre il paradigma democratico dove, per Dio, sono in attesa di proposte migliori, ma una testa un voto è radicalissima come proposta in questa mm -hmm. maniera e fa ridere che sia uno agli arresti domiciliari per la partecipazione ai mm -hmm. movimenti sociali a dirlo. Invece è una straordinaria arma che va ripresa proprio nella crisi della rappresentanza. No, no. Su, su questo sono pienamente d'accordo, anzi, pur avendo una storia molto diversa da quella di Gianmarco, eh, anche di, di, di, di, di, di attivismo, diverso, con, con una sensibilità e, e metodi diversi, devo dire che questo è un punto in comune forte, cioè in quale momento persone come me eh, che vogliono fare tutt'altro nella vita e, e saranno felici poi presto di tornare a farlo eh, si mettono in gioco nel momento in cui ci rendiamo conto che eh, chi non si sente più rappresentato soprattutto si parlava prima di offerta di un'offerta che si è ridotta e si è ridotta perché c'è chi ha dimenticato che cosa dovrebbe rappresentare e chi dovrebbe rappresentare in uno scenario come questo tu hai sostanzialmente la scelta di rimanere a casa non andare più a votare e anzi lamentarti una classe dirigente che è sempre un po' la stessa da vent'anni e che ha fatto una serie di fallimenti ha, no? ha messo una, in fila una serie di fallimenti uno d'altro l'altro e te ne stai fuori però ti accorgi anche che in questo modo sei funzionale a chi quei palazzi continua ad occuparli anche senza di te e a prescindere da te e, e continua a, a farla la politica anche a scapito tuo allora a quel momento devi prendere, eh, devi prendere atto del fatto che o ti metti in gioco di persona a cambiare le cose e a farlo con le persone con cui condividi visioni e percorso oppure non puoi aspettarti che qualcun altro le cambi per te e questo è anche il punto un sì. po' del ragionamento sicuramente lo strumento del, del voto è fondamentale anche perché la crisi di Rappresentanza che è al centro della nostra discussione, apre la e la che è crisi anche dei corpi intermedi: attenzione, perché non riguarda solo i partiti, riguarda anche i sindacati, no? per citarne un altro sì, sì, che sono la... spesso al centro del dibattito. Apre la strada a un nuovo paradigma un po' pericoloso che si è imposto in questi anni, cioè quell'idea dell'uomo solo al comando. No? È un punto per me chiave, poi giustamente ci vogliamo bene, possiamo. Non è... Sulla rappresentanza, io voglio essere chiaro, voglio essere chiaro per quello che dico io, non è che quello che dico certo. io è la verità. La crisi della rappresentanza si può interpretare in due modi questa frase. Che la rappresentanza non fa bene il suo mestiere legata alla corruzione, all'incapacità, all'incompetenza, eccetera. O che la rappresentanza non è più sufficiente certo. a fare bene il tuo mestiere di governante o diciamo a, ade certo. a essere adeguata ai bisogni, tendenze e potenza della società. Essa sola e quindi non è semplicemente in qualche modo come dicono i grillini che se fossero tutti onesti eh, tutto, eh, il mondo andrebbe benissimo e tutte le colpe cosa peraltro giusta cosa peraltro giusta ovviamente no se tutti fossero onesti il mondo andrebbe benissimo. no che qualcuno cioè, di una più sia che non so neanche da che parte sta non so come fa di diventare tutti onesti e poi dopo non è questo o se fossero tutti mm. competenti che è un'altra follia o la società si prende in mano il proprio destino al massimo livello di impegno, al massimo livello possibile di impegno, questo vuol dire potenza, il massimo possibile che tu non sai finché non lo misuri, Per cui tutto quello che demotiva invece la potenza sociale dai mille casi che abbiamo fatto prima, e dice ci penso io ragazzi. Non è solo non democratico o antipatico, è impotente. La leadership è impotente. Ma allora io la, la, la battuta che ti faccio è: ma non è che la politica serve alla costituzione del popolo? Cioè, nel processo di politicizzazione, ovvero innanzitutto nella costruzione del linguaggio nuovo della politica, sì. della buona novella sì, come del giorni. nuovo popolo, essa vi sia abbia un ruolo decisivo che abbiamo sempre parlato paura in Italia di, di nominare, cioè la costituzione di un popolo che non preesiste alla politica Scusa. e che non si definisce su base Scusa. sociologica. No, sì, questo, sì, lo dico sì. perché, questo lo dico perché in Italia, nei mondi che abbiamo frequentato, vi è una dipendenza della politica dalla costituzione materiale di classe. Io invece penso che sia il momento di rovesciare questo dispositivo di interpretazione del ruolo che si dà alla politica, cioè la politica sì. serve alla costruzione di una novella che no, costituisce scusa. un nuovo popolo. Questa, no, è un referendum, abbiamo fatto una chiacchierata l'altro giorno, gli citava una bellissima frase di Gilles Deleuze che dice che l'artista parla a un pubblico che non c'è ancora, artista, vero, parla Carmelo a un pubblico che non c'è ancora. ancora. Rispetto al tuo discorso, si può fare questo discorso? La nuova politica parla a un popolo che non c'è ancora, esatto. che va formato. Questo è il, punto. il discorso radicarsi, il tuo vecchio linguaggio, no? ho dato anche della Lega, radicarsi nel territorio. Proviamo a usare un'altra metafora dal punto di vista concettuale. Dissodiamo il territorio e mettiamo nuovi semi nei solchi del nuovo territorio perché così come è costituita la società ideologizzata è quella roba lì, che non ne vuole, che sono tutti disonesti, che sto a casa che non mi interessa niente quindi un linguaggio nuovo non è semplicemente quello dell'offerta più qualificata ma di dire questo è il, contrario, il contrario di quello che si dice vi dico qualche cosa per cui voi dovete diventare diversi Vorrei, su questo dovete questo... diventare diversi dovete per... prendere parte effettiva al processo di costituzione della società e della politica portiamo dell questa discussione sull'Italia magari di parlando te eh, con un po' di, di concretezza perché questo, queste dinamiche le abbiamo viste molto bene a livello europeo, le abbiamo viste Uh, Senz'altro in Spagna, nel 2011 problemi. è stato un processo di politicizzazione fortissimo di individualità precarie, disoccupate, studenti che non si sono emarginate, non hanno visto, non si sono sentite colpevoli della propria condizione, sì, ma, ma Podemos, si sono costruite Podemos si sono fatte popolo, va, oltre, va molto oltre Podemos, cioè Podemos, ma soprattutto ci sono tante realtà cittadine, sì. tante assemblee di, di quartiere che vanno a formare poi la forza di popolo. Appunto in Spagna, ma anche, certo. anche in Grecia l'ascesa di Sirisa da partito di sinistra assolutamente minoritaria a partito di maggioranza relativa a partito di popolo, è la costruzione di un grandissimo popolo di sinistra in un paese dove non esisteva un popolo di sinistra radicale prima dell'avvento dell'esperienza eh, di Sirisa. Eh, anche in Gran Bretagna, per certi versi, nelle poche oh, no. settimane delle elezioni di Corbyn ci sono stati più nuovi iscritti al partito Labour, di quanto iscritti non abbia adesso il partito di destra uh, di, di, di David Cameron. Perché Quindi è. questa di costruzione di un popolo attraverso un movimento sociale che però non si imbarazza di negoziare le leve del potere e quindi di presentarsi anche ad appuntamenti elettorali noi in Italia veniamo da grandissimi movimenti che hanno costruito alle volte dei popoli pensiamo al movimento sull'acqua pensiamo al referendum che ha portato esatto. 27 milioni di persone a votare però ogni volta, possiamo pensare all'onda uh, prima ancora degli studenti, però ogni volta c'è stata una certa timidezza di andare a negoziare il potere, di andare a mettersi uh, in un, un marchingegno di rappresentanza o di autopresentazione e, e quello che è uscito fuori in Italia da questi movimenti è il Movimento 5 Stelle. Non è uscito fuori una Sirisa, non è uscito fuori un Podemos, non è uscito fuori un Corby. Quindi oggi, portando queste discussioni che stiamo avendo ora, nell'attualità politica italiana dell'adesso, che cosa ci dice e che direzione strategica ci può dare questa cosa? Questo guarda, è un punto secondo me molto interessante, siccome mi sollecitavi, ehm, ovviamente c'è una sinistra in movimento e c'è una sinistra europea in movimento, io eh, ho, la, ho la fortuna di averceli come, oltre che come compagni, come colleghi, molte delle persone che sono state protagoniste di queste vicende, ero l'altro ieri sera a una, una festa di, di Siriza eh, con cui ho potuto confrontarmi con altri eh, compagni su quello che si sta muovendo. Ogni eh, sinistra che si voglia mettere in piedi oggi, siccome ci sono molte discussioni in atto, eh, anche eh, un po' diciamo ombelicali eh, sul futuro della sinistra, io metto sempre un punto fondamentale che siano sinistre eh, declinate in una scala europea per porre un limite ai poteri nuovi che non sono su ba base di mandato democratico come si diceva prima eh, che non sono scelti da nessuno e che sono spesso poteri che stanno veramente e lo si vede anche a Bruxelles facendo i giochi servono piazze altrettanto forti, piazze europee con il passaggio che dicevate voi che vuol dire passare anche, ma non solo attraverso la, le forme della rappresentanza ora il tema è in Italia, mi dicevi allora, voi avete citato anche il caso di Barcellona. In Italia, ecco, la, la vicenda è un po' diversa. I tentativi sono stati, io faccio sempre questo esempio, ci sono dei temi che dimostrano quanto la cittadinanza sia pronta a rispondere. I beni comuni. Su base nazionale, l'ultimo grande episodio di partecipazione democratica in questo paese è stato il referendum del 2011. 27 milioni di cittadini che vanno sostanzialmente anche lì a sancire un principio che riguarda i beni comuni. La prima ICE, Iniziativa dei Cittadini Europei, che è un nuovo strumento dal Trattato di Lisbona, che permette in teoria, per quanto blando, di, con un almeno un milione di firme, in almeno 7 pa in, in paesi europei, di portare un'istanza sul tavolo della Commissione, è, è sull'acqua. Questo, vai. a questo ci arrivo, è stata quella sull'acqua. Questo per dire su alcuni temi c'è una possibilità di trovare queste convergenze, queste sinergie anche sì. a livello locale e a livello europeo. Dove siamo? Siam per risultati zero, eh. Sì, ho capito, perché c'è un perché problema e quello è il punto, quello che sto questo dicendo punto. io sto dando ragione a testa Grande e fanno nel momento in cui tu dici a, a referendum, acqua è ancora per questo che io sono pienamente d'accordo con te posto le sono veramente d'accordo con te sul fatto cioè, che la rappresentanza non, no, io è io sono... Già, che Marco, non è di per sé sufficiente e non esaurisce cioè, il problema è questo, esatto. cioè, noi non dobbiamo rinestrare no, appunto, in Italia la cosa peggiore che possiamo fare in Italia è cercare di interpretare il presente con gli schemi del passato esempio la gente si organizza su internet, io devo dargli voce. No, io devo essere parte della gente che si organizza su internet e propone delle campagne. Cioè, non vi può essere di nuovo uno schema di io parlo per, ma io sono in quanto parlo e in quanto faccio e viceversa. Questo è il primo grande problema. Per cui ogni problema. è evidente che serve un nuovo, un nuovo progetto politico. Uh, io cerco di non usare mai la parola sinistra in questo periodo, per mia scelta personale, io penso che il nuovo per l'Italia non possa nascere sommando il vecchio. Cioè io penso sia assolutamente decisivo che noi facciamo uno scarto e generazionale e metodologico con le offerte politiche preesistenti. Cioè, non può nascere il nuovo figliato dal vecchio. In questo paese, e questo è giusto dirlo con la massima serenità, viene è non solo una fortissima dialettica del basso contro l'alto, ma vi è anche una dialettica, lasciamo te uno dire, fino in fondo tra vecchio e giovane. Questa è una cosa decisiva, cioè è tempo e ora che i nuovi della politica che verrà siano nuovi e non vecchi. Su questo, sul ragionamento italiano che volevo arrivare proprio lì, il tema è, tu dicevi, in Italia non ha funzionato così, in Italia c'è... Il Movimento 5 Stelle in qualche senso ha anche anticipato dei eh, movimenti che sono visti in altri paesi d'Europa, declinandoli eh, sì, in modo eh. molto diverso. Guardi. Ma allora il tema cos'è? Perché a sinistra questa cosa non c'è stata? Io invece sono molto affezionata ancora alla parola sinistra e credo che vada invece capito cosa vuol dire nel 2015, così come va capito insieme in questo processo, ed è quello il punto anche che solleva possibile, cosa vuol dire partecipazione politica nel 2015, tenendo conto di tutto quello che ci stiamo dicendo a questo tavolo e tenendo conto del fatto che ci sono i tempi di vita delle persone che impediscono di ripensare alle forme di aggregazione e di organizzazione politica del passato e della stagione che abbiamo definito in questo tavolo, no? chiusa ormai, della politica del nostro. 1900. Ma di fronte a tutto questo, i, i tentativi che sono stati fatti in passato a sinistra sono sempre sostanzialmente stati eh, organizzati o in, in vista di un appuntamento elettorale o comunque come un tavolo di costituente della sinistra che mettesse insieme diversi pezzi e che accrocchiasse sostanzialmente pezzi di classe dirigente già esistente, questo poi calando sul basso, è lì che va ribaltato il ragionamento, cioè dopo il fallimento di esperienze di questo tipo il punto che cerchiamo di sollevare noi è come invece far eh, veramente partire dal basso questa, questo processo, no? verso un percorso unitario e questo lo puoi fare soltanto se tu anziché mettergli al tavolo io, lui o eh, altri soggetti della sinistra italiana noi andiamo a vedere se le persone con cui noi lavoriamo su tutti i territori hanno già in comune una visione di questo paese da candidare in alternativa a questo governo che a tutti non piace, no? okay. allora cosa è che già ci unisce? Quali sono il tipo di proposte che possiamo portare? Questo è in aperto ascolto e come dicevo prima lo ribadisco con le esperienze che si muovono nella società mai volendo le guidare, mai volendo no, prendere quelli che si sentono su internet e organizzarli noi, ma cercando di entrare in quel dibattito e ovviamente di farne parte con metodo democratico, questa è un'altra sì. Però riuscite a darci un'idea una di come le discussioni che abbiamo avuto oggi si vanno a riflettere su quello che è il percorso verso ad esempio le elezioni municipali qui a Bologna? È tutto molto presto ma vediamo che diventi troppo tardi, mi vorrebbe da dire, no? Quindi è giusto mettere, ah, è giusto, mettere, <ride> giusto, è giusto io, credo che la, io credo che la politica sia tale quando non diventa la battaglia delle idee ma campi di possibilità campi di possibilità, ed è evidente che a Bologna stanno maturando delle condizioni, ma direi in tanti municipi che eh, affronteranno quelle che Renzi sta trasformando in elezioni di mid term, a tutti gli effetti, sì, tutti gli effetti sì, sì. sono elezioni di mid term, la campagna eh, militare, questi, questi. assolutamente, quindi è evidente che è sbagliato, avere un approccio, come dire, modellistico in ogni situazione è evidente che la singolarità, il contesto storicamente determinato, l'antropologia di ogni città deve emergere fino in fondo. Proprio per questo, secondo me, la città in cui stiamo in questo momento registrando la trasmissione sia assolutamente una città che offre delle condizioni per mettere a verifica nella società, non nella politica, ma nella società la. Interrogarla fino in fondo, come diceva, come diceva Stefano. Esiste una città migliore, esiste un popolo che diviene? Se sì, me se sì, tempo come si questo, manifesta liste, come si eccetera. manifesta? E il ruolo dell'evangelista, lo dico in parola non cattolica, ma inglese. Il ruolo dell'evangelist, cioè colui che predica: la nuova, eh? la che predica, qual è? La cosa peggiore e che non vedrà la mia partecipazione è se questo dibattito viene verificato, ristretto all'interno eh, della politica e non invece sconfinato di veramente dentro la società. Questo sarebbe un enorme errore so. metodologico e che ci riporta, ripeto di nuovo, a pensare al presente alla luce del passato, invece dobbiamo pensare il futuro alla luce del presente. O il presente è la luce del futuro. Bene. Io sono meno. ho meno dimestichezza con le parole evangelista e, e popolo del mio amico eh, e compagno De Pieri. Eh, ne userò però un'altra molto molto, cioè, che si sente molto spesso. Si è creato, si è aperto uno spazio, questo sì. Eh, non per volontà nostra. Nostra parlo di me, parlo di chi, insomma, eh, viene accusato in questa fase no, di dividere, di, eccetera. Si è creato uno spazio da sé, si è creato uno spazio, cioè, secondo me, c'è un popolo in divenire, c'è già. Il problema è andare a scovarlo. Il problema è, secondo me fare confluire su un percorso che metta insieme dei pezzi che sono anche molto diversi, non c'è bisogno che ci prendiamo in giro qua dentro No, abbiamo storie diverse, ma come diceva Gianmarco ci sono create le condizioni per confrontarci tra di noi e vedere se c'è una condivisione di una visione di questa città cioè dove questa città può essere migliore di come è stata amministrata fino adesso secondo me c'è molto spazio in questo senso e eh, lasciatevelo dire da chi negli ultimi due mesi è stato per strada a raccogliere delle firme eh, delle firme che non aveva niente a che fare con Bologna, erano delle firme su dei referendum contro le riforme del governo, ma la gente che si fermava per strada. 5.000 firme in 20 giorni, non sono una sciocchezza. è gente che secondo me si sta interrogando profondamente anche della propria quotidianità, di come si declina nella sua città e nei propri spazi. Allora, è lì che noi secondo me dovremmo andare a fare un ragionamento, da chi viene da esperienze diverse, perché c'è molto in ballo, lo sappiamo, ci sono molti attori, la cosa positiva per me, e gli do grande valore, per questo io sono fiduciosa, è che ci stiamo parlando. Se riusciremo a non solo a parlarci, ma anche a interrogarci con queste persone, con questo popolo in divenire eh, e soprattutto a mettere in campo una proposta che sia credibile e concreta su questa città, sicuramente poi è un ragionamento che ha valenza che va oltre le singole città che sono impegnate in questo ragionamento. Ma perché? Ma perché ha un respiro più ampio, veramente al respiro di creare. Perché noi ci siamo chiamati possibile? Perché c'è un'aria terrificante, asfittica, in cui si dice non c'è alternativa, le cose vanno fatte così. Eh, c'è invece sempre una possibilità laddove ancora non c'è, sta a noi crearla e io sono molto fiduciosa che su questa città riusciremo a farlo. Io devo chiudere qua questa discussione, mi sembra che siano usciti fuori alcuni punti importanti anche per la strategia politica in Italia dei prossimi mesi. In particolare non, ricordiamoci, non dimentichiamoci mai che ciò che ci rappresenta Podemos non è semplicemente l'emergere di una leadership, o l'emergere di un partito, ma un rapporto di rafforzamento reciproco fra uh, visione elettorale, visione politica, visione di partito e movimenti sociali e movimenti di cittadinanza auto-organizzati, che si rafforzano a vicenda, si fanno tra virgolette quasi una concorrenza culturale. Se riusciamo a instaurare un meccanismo virtuoso di questo tipo anche in questo paese, forse riusciamo a smettere di essere quell'eccezione del Mediterraneo che siamo ancora tutt'oggi. Grazie mille e alla prossima!